Questo è WikiHow, infatti oggi andremo a scoprire come si trovano i diamanti seguendo proprio lui Ok, io lo sto vedendo perfettamente Ho preso un po' di legno e mi sta dicendo procurati l'occorrente per cercare... no, per creare una mini... come creare? Scus Scusate, c'è scritto creare, io pensavo cercare, ho pensato di leggere male Invece no, c'è proprio scritto creare, ma non devo crearla la devo cercarla, è diverso Vabbè, comunque, andiamo a, a procurarci il necessario Beh, il necessario in teoria sarebbe già abbastanza il legno Ed effettivamente un piccolo... Piccone in legno sarebbe già abbastanza per trovare una miniera. Quindi, prima di tutto ci craftiamo il legnozzolo, il picconezzolo fighissimo. E eh, quindi partiamo immediatamente a prendere queste cose buonissime. Allora, piccone di ferro ci dice poi letto, torce. Mm, anche le torce effettivamente ci possono servire. Ma scusa, se io mi prendo il piccone di ferro, vuol dire che la taverna l'ho già trovata, signor WikiHow. Quindi vuol dire che effettivamente c'è un qualquadra che non cosa dentro il suo. Però, vabbè, insomma, um, il letto, beh. Signora pecora, mi dispiace molto, dovrò usare questo piccone per. Sì però dai non muore mai col piccone Ok rettifico ciò che ho detto Non useremo mai il piccone Utilizzeremo So che è stupido da fare Ma utilizzeremo un'ascia in legno Perché per ora non ho affatto L'ascia in pietra O non ho la pietra per niente Quindi dovremmo usare quest'ascia in legno Ok quindi vieni qua Vedete muore molto più in fretta una pecora così Quindi letto A seconda di ciò che sta dicendo Yukihao. E quindi ci dobbiamo avere almeno il letto effettivamente Perché se arriva notte in caverna ragazzi Finisce proprio tutto Cioè ci muoriamo perfettamente Come ben potete immaginare allora da questa parte ci sono delle pecore Non c'è niente Eh beh c'è una pecora effettivamente Wow ciao pecora come stai? Tutto bene? Ciao eh? Zoe Tutto bene? Eh? Scusate, ho appena, mi, è, mi è appena partita una cosa strana dentro il mio cervello Che spero non mi riparta Allora, quindi uh, abbiamo detto Il letto che ce l'abbiamo, abbiamo tre di ferro Quindi, casse, le casse, vabbè Le casse ci possiamo prendere il um, legno Però effettivamente il legno ce l'abbiamo già Quindi, mm, non lo so, non lo so Non mi piace molto come idea Poi comunque non voglio prendere questo tipo di albero Perché, cioè, se no poi dopo Sapete cosa, mi rompo le Vi rompete le palle anche voi Se vedete me che scavo, quindi evitiamo di scavare poi torce ci servono, quindi forne, eh, insomma tante cose Tavolo da lavoro, porte, blocchi di legno, no che è scritto, un sacco di cose ci servono Mamma mappa, carne cruda, la carne cruda è molto utile quindi dovre dovremmo prenderla in superficie Le altre cose mi sa che le possiamo anche prendere tipo fuori Quindi andiamo a ad uccidere qualche altro animaletto che ci possa dare la carne E che quindi poi possiamo prendere, possiamo direttamente andare in una miniera a prendere tutte le cose che ci servono Quindi carbone, ferro e tutte le robe Ok mi sono fatto la spada, la katana, anzi di, di come si chiama, di Demon Slayer fighissimo anime Voi lo guardate Demostrar molto bello Dovetemi nei commenti Qual è il vostro anime preferito E eh, se guardate gli anime Cioè se guardate gli anime Sì oppure no Nei commenti Ok ho preso 18 di carbone C'era una vena molto lunga qui e quindi adesso vado a, a prendere la fornace. Vado a prendere la crafting table. Molto buona questa qua, perché possiamo craftare tutte le cose che possiamo immaginare. E quindi dobbiamo farci il piccone di ferro secondo WikiHow. Giustamente, beh, ovviamente senza il piccone di ferro, però non è che si possa andare da molte parti. Cioè, nel senso, dobbiamo prendere il ferro. Perché ovviamente senza il piccone in ferro, senza il piccone ovviamente non si possono prendere i diamanti senza il piccone in ferro. Quindi dobbiamo prendere i diamanti prendendo prima il piccone in ferro. Quindi dobbiamo trovare una caverna che ci possa offrire questo ferro. Perché io è da mezz'ora che lo sto cercando ma non lo sto trovando Questa cosa mi puzza Cioè nel senso non vorrei che Minecraft In questo momento mi stesse ostacolando Capite ciò che sto dicendo io vero Altre pecorame Pecorame venite qui Allora vi chiedo scusa se vi state Sconvolgendo Però devo prendere tutte queste pecorame Devo Ok perfetto Uh, chiedo scusa di nuovo potrebbe essere un po' particolare come reazione da avere su minecraft perlomeno però ho trovato una caverna intanto non è una caverna vado a buttarmi giù dalla montagna <ride> Ok, scusatemi tanto, non lo faccio più cioè non, non, non giuro niente perché non è, non è mai vero nella vita, lo farò di nuovo. <ride> ti prego, fa che qui ci sia qualcosa. Ti prego, ma perché non nuota sto qua è deficiente? Ok, siamo dentro, io direi immediatamente di posizionare la fornace, se no qua ci moriamo se seguiamo ciò che ci dice qualcuno. <ride> E nessuno in particolare sto dicendo chiaramente Quindi adesso mettiamo anche la crafting table ovviamente perché ci serve per craftare le cose Intanto il mio iPhone sta spegnendo Mannaggia e te non di spegnere se no ti devo dare le pacchette e poi voli dalla fuori dalla finestra sai Ok scusate stavo un attimo rimproverando il mio iPhone A volte c'è bisogno di farlo perché a volte si comportano in modo strano Sto scherzando prima che poi mi dedica <ride> vabbè ma dai ma chi vuoi c'è cioè, nel senso che mi caga cioè dai per favore non credo che poi mi... no vabbè ovviamente però poi comunque voi non fatelo con i vostri iPhone e, cioè non, non ripropriate i vostri iPhone sennò magari ci potrebbero rimanere male adesso però invece magari potrei fare un'altra cosa potrei vedere cosa mi sta dicendo WikiHow. allora casse perché io non ho capito perché mi servirebbero delle casse però vabbè facciamoci le casse e seguiamo ciò che WikiHow ci sta dicendo quindi una cassa ho oh, sbagliato. una cassa no gas, casse dice almeno due quindi così Così intanto ci finiamo tutto il, il legno che abbiamo. Vai, che bello. Ok, perfetto. Ah, però ho anche altra oak oh, planks. Allora mi organizzo così. Perfetto, ho due casse. Ok, perfetto. Così almeno possiamo. Santa Maria delle Rose. No, no, no, no, no. Avete visto? Avete visto? WikiHow aveva ragione. Perché le casse servono nel caso. <ride> Se mi esplode vicino alla. Ok. Se mi si scriveva qua, urlavo in giapponese antiquariato, che è una lingua molto particolare che tutti quanti noi uh, amanti degli anime conosciamo. A me piace molto il giapponese. <ride> Vabbè, basta, se no qua mi. Uh, clinge un attimo. E effettivamente adesso. E eh, il ferro! Ho trovato il ferro, ragazzi! Il ferro! Ah, pensavo solo due, ho detto, non è che ce ne sono solo due, quindi io non posso farmi il piccone in ferro, quindi automaticamente mi incavolo come una scrofa. Perché sapete bene che le scrofe a volte si incavolano tipo tanto e ti possono fare del male. Infatti bisogna stare attenti a volte alle scrofe, soprattutto quelle selvatiche che magari vogliono proteggere i tuoi figli. Non so perché sto dicendo questa cosa, ma l'importante è che io la stia dicendo. Adesso prendiamo anche altre cose qua, facciamoci un'altra fornace così mi posso cuocere il ferro così, quindi così, metto Qua cos'ho E del carbone Il carbone Il, il carbone il, il carbone Il carbone do, Dove il carbone Raga Dove è il carbone Ah tutto qua Ok perfetto. Grazie di avermelo detto raga. Scusatemi tanto Ma a volte posso sembrare strano Magari lo sono Magari non lo sono Chi lo sa Sono uno psichiatra Potrà dirmelo Quando ci andrò Adesso <ride> mm, Vediamo un attimo Mi serve il piccone in ferro Abbiamo ce l'abbiamo il letto giusto il letto e eh, ho altre otto di lana perché tipo ho ammazzato tantissime pecore Quindi giustamente così quindi il bed ce l'abbiamo Dopo ce l'abbiamo le torce e ce le abbiamo. le casse ce l'abbiamo la fornace ce l'abbiamo Tavolo da lavoro ce l'abbiamo porte non ho capito perché ci dovrebbero servire delle porte raga Però eh, fidiamoci no? Ok facciamo così abbiamo tre porte bene Uh, per costruire servono sei assi mi dice di legno No vabbè ok grazie so come uh, Però dice le, le porte tengono lontani i mostri dal tuo campo base mentre dormi Ma io perché dovrei mai dormire in caverna? Ma me lo spiegate questa cosa e non l'ho capita eh. Però vediamo un attimo cosa ci dice uh, Blocchi di legno Beh i blocchi di legno ce li abbiamo La mappa che però solo nella versione console Quindi nel nostro caso io che ho la versione java edition Non mi serve e carne cruda La carne cruda l'abbiamo cotta perché sennò ci muoriamo di, di, di fame Però giusto perché ce lo dice WikiHow, Facciamo così Ok e prendiamo tre carni di cruda Così almeno possiamo dire di avere della carne cruda E di aver seguito alla lettera tutte le istruzioni che ci dava Adesso prendiamo anche questa fornace e ci craftiamo il piccone in ferro Così abbiamo letteralmente tutto per poter passare al prossimo Passaggio che ci dirà adesso, finalmente come trovare questi effettivamente diamanti magici che tutti quanti noi stavamo aspettando, uh, cigolosamente. Che vuol dire che uh, tipo, come delle porte che ci volano, tipo: In oh, io che in realtà dovrebbe essere un somaro, ma vabbè. Oh mio dio, questo è uno zombie di Demon Slayer. Che effettivamente io, raga, non sto sentendo. Ma perché non sto sentendo i suoni? Che problemi ho? Mi sto rendendo conto di non sentire i suoni. Ma se io scavo qua, non sto sentendo. No, sto sentendo invece cosa sta succedendo, raga Raga, sta succedendo una cosa strana Devo alzare... No, music Eh, no, anche voi non sentivate niente Però sono stato stupido io un pochino Questo è uno scheletro con un arco Via, muori Sto usando la katana Puff. Vush Questo dovrebbe essere un arco Grazie mille dell'arco Perfetto Adesso direi Ok, di là si esce, non vogliamo uscire, anche se dobbiamo dormire, quindi adesso effettivamente dormo perché WikiHow ce l'ha detto. Allora, qui ci dice di scavare in basso, giusto? Ci dice di scavare in basso, ma a zigzag. Non ho capito cosa, cosa vuol dire tipo a zigzag, scavare a zigzag, però effettivamente dobbiamo scavare a zigzag. Sapete, la prima regola di Minecraft è quella di non scavarsi sotto i piedi, quindi a zigzag magari intende così, che è la regola principale. Però comunque dobbiamo andare verso... Ok, verso Y12 ci dice Cioè, vabbè, fra Y5 e Y16 eh, ci dice Quindi effettivamente questa cosa è giusta Bravo WikiHow, bravo, fine, hai indovinato, giusto, giusto Mi sembra adeguata come risposta Se cado nella lava però è colpa sua, eh Perché ok che mi dice di, di scavare a zigzag Però non vuol dire niente Bisogna scavarsi due blocchi sotto Io non ho voglia di scavarmi due blocchi Quindi, evident evidentemente Ma raga c'è la Blackstone quindi vuol dire che siamo proprio in fondo, in fondo. Ok, 13, 12, eccoci qua, siamo a livello 12. Adesso cosa dobbiamo fare? Vediamo un po' cosa ci dice questo bellissimo wiki house. Um, ok, scavare più. Ok, quindi creare un campo base. Quindi prima di qualsiasi cosa, la cosa importante effettivamente per trovare diamanti, raga, i diamanti, è scavarsi un campo base, no? Cioè, nel senso, prepararsi un campo base dove ci metti il letto, dove ti metti. Fornace, la crafting table Spare poi Capito? Cioè, tutte cose molto utili ai fini del trovare i diamanti dopo tutto no? Che sono quelli che si nascondono effettivamente poi dopo sotto qua in caverna Quindi perfetto Adesso scaviamoci questo campo base come ci dice Quindi ci mettiamo la crafting table qua Dopodiché ci mettiamo la fornace qua E il letto, indovinate un po' Ce lo mettiamo qua Perfetto Io direi che è molto caruccio come campo base secondo me Il lunis cosa stai facendo? Ah, mi avete chiamato? Mm. E eh, beh, raga, cosa sto facendo? Io sto scavando così come vi sta dicendo wikihow E beh, vediamo un attimo, no, perché ah, giustamente ho. Oh, qui ci sono cose un po' particolari, come ben vedete, tipo della lava. E si, sì, ci metteremo un po'. Quindi, uh, date a uh, capite? Vediamo yeah. times life is hard. Oh ma volete vedere una cosa stranissima che mi è, che mi è successa a Siri? Ehi hey Siri, come stai, il brutta scema? Aspetta. Come stai, brutta scema? Guardate, cioè praticamente sta qua a parlare in italiano. felice di essere qui. No. Ma raga, era impazzita, vi giuro. Cioè praticamente si è messa a parlare con accento inglese in italiano. Allora, è pazzesco, lo so, cioè, oh, vi ho sentiti... Ma veramente raga Cioè Secondo me è fuori di te Cioè wow. <ride> Era impazzita un attimo Perché Ma Vigi Cioè Non sto scherzando È eh, veramente Quindi boh Molto strana come cosa Molto molto strana Effettivamente <gasps> Raga È vero Wikihau Aveva ragione Però devo scavare così No ma avevo trovato I diamanti Wow Che figata Sono troppo contento Bravissimo Ah fa Sono fatto male Purtroppo Però posso dire Che Wikihau Aveva assolutamente Ragione Ragione quindi io sono contentissimo grazie wiki hao mi si stato molto utile come al solito infatti adesso andrò a cercare come entrare in un anime e vivere la vita di un anime sarebbe una cosa molto bella e se lo volete magari <ride> faccio un video su minecraft e quindi eh, ricordatevi di lasciare like e iscrivervi al canale o attivare la campanellina vi compaiono altri video e ci vediamo al prossimo